Ragazzi, bentornati nella seconda parte della puntata di Natale! Eh già, da Natale è veramente tra pochissimo e io non vedo l'ora di scartare tutti i regali. Anch'io, perché erano tantissimi sotto l'albero. Eh, scusami, i regali sotto l'albero erano i miei. No, no, erano anche i miei. No, non erano i tuoi, erano solo i miei. No, non è vero, erano sì, anche i miei. No, sì, che è vero. Vabbè, adesso adesso c'è un momento molto importante. E, e quale? Uno dei più belli, secondo me. Quello della parete Mecha! È vero, è anche uno dei miei preferiti! Adesso appendiamo le vostre foto in questa super parete Mecha! Che anche all'estituto, a tema natalizio, se vedete, ha forma di albero! È vero, Con tutte sono... le lucine! Ok, allora facciamo così, Giada, così facciamo le cose fatte bene, bene, bene. Tu leggi le dediche e io appendo le foto. Ok, allora, prima foto! Vai, eccolo, wow! La prima foto ce la manda Dylan Bucciol Il piccolo Dylan! E ci scrive: Ciao, Johnny e Giada, siete bravissimi! Il mio guardiano preferito è Aaron. Ed i miei gormiti preferiti sono Zephyr e Harry Kane. Mio papà mi sta anche costruendo le sue ali Mi piace scherzare proprio i gormiti del vento E, e da notare che uh, ha tutto, ha lo zaino Ma mia, mio è super attrezzato ha... Bravo, bravo, bravo, Dylan L'appendo, Attacca, attacca Così fai anche tu parte La seconda foto invece eh, è la di mecca. Francesco Camporeale Ok Ci scrive Ciao, mi chiamo Francesco e ho 8 anni Siete miei i miei youtuber preferiti I miei Anche i gormiti Ah, possiamo essere <ride> anche dopo, se Dopo, dopo, infatti scriviamo i gormiti Vabbè, perché... ma possiamo essere anche i suoi gormiti preferiti eh, io sto e diventando un dormita, piano piano ti stai, ti stai trasformando e oggi ne ho comprati due da 12 cm ciao bravo. da Franci bravo Franci e voglio soffermarmi su una cosa Second, secondo me, secondo me sta pensando che cosa aggiungere dalla sua collezione o, o se no a cosa chiede la Bobo Natale o se no a cosa chiede la Bobo Natale è vero, appendiamolo, mettiamo di qua prossima foto di Mattia uh. oh. Matti Mama Mattia mamma Mattia quante, quante, quante cose hai? Sono davvero... Mattia tantissime. Mattia Vaccaro. Vai, c'è scritto qualcosa. Sì, c'è scritto. Ciao, cari Gianni e Giada, sono Mattia Vaccaro, ho 5 anni, vivo a Palermo e sono un grandissimo fan dei Gormiti. Si vede. <ride> Guarda quanti ne ha. Mi, mi piacciono okay. tutti i guardiani, ma il mio preferito è il Riff e adoro Lord Carrion. Ho tantissimi giocattoli dei Gormiti e adoro comprare le bustine in edicola dopo che ho finito gli allenamenti in piscina. E non solo le bustine addirittura, ragazzi alla confezione mamma mia però hai fatto una super scorta bravo, grazie! frequento la prima elementare ed ho scelto di affrontare questa avventura con lo zaino e l'astuccio dei gormiti che mi danno la carica giusta per conoscere questo nuovo mondo vi seguo sempre e sarei felice di vedere la mia foto e il mio disegno in uno dei vostri video mi sto esercitando anche per la baby dance wow, aspettiamo allora, aspettiamo, il tuo video. aspettiamo la tua baby dance e guarda un po' dove sei qui con sì, noi sulla nostra parete grazie, grazie, grazie un'altra foto, quella di sì. Tommaso fantastica, ragazzi, tra poco ve la faccio vedere. Sono un vero artista. <ride> È pazzesca. Ciao Gianni e Giada, sono Tommaso e vi scrivo da Aquiterme, ho 5 anni e tutti mi chiamano Topo. Vi mando una foto del mio regno della roccia. Un saluto tu a tutti i miei amici Fantastico. e alla mia sorellina. Vi, eh, vi seguo sempre, siete bravissimi, amore gormitico. Wow. Tanti abbracci e abbracci. Beh, intanto grazie <ride> per iscriverci, grazie per seguirci e... No, ragazzi, questa è, è arte perché ha, ha proprio... Um, ha creato proprio il set. Sì, con io penso sia un foglio gigantesco di carta, E Sì, ma... penso quelli dei presepi, forse. Wow, che roba, bravo. Ha fatto anche il sole, il cielo, bravo, bellissimo. Bravo, bravo, sembra proprio un deserto, vero? Proprio il regno della roccia. Bravo! Ti appendo! Poi abbiamo altre due foto, quella di Carlos e Aldo, Sì. che ci mostrano. Arrivo, eh. Il loro bellissimo okay. disegno che faremo dopo, vedere. Ah, è vero, è vero, è vero. Sì, sì, sì, sì. Abbiamo eh, il tuo disegno, dopo lo facciamo vedere. Lo mettiamo qui insieme. Ok, c'è qualcun altro? E c'è l'ultima foto Ultima. di Francesco. Eh, ma qua veramente fanno a gara. Di, di, chi, di chi ne ha di più? Di chi ne ha di più. Fantastico, <ride> fa così perché secondo me eh, li ha presi li tutti. Li ha conquistati, è riuscito esatto. a, a richiederli ah, tutti. Esatto, fantastico, grazie Francesco. Appendiamo la tua fantastica foto qui. Insieme a tutti gli altri. Oh, così ecco per qua. oggi la nostra parete è completa. Esatto. Cosa devono fare i nostri amici? Dove devono mandare le foto, Giada, ormai? A gormitishow.gormiti.com Mandatecele perché vogliamo riempirla tutta questa e parete. E se volete scriverci anche le dediche che noi le leggiamo. Esatto. già dalla faccio io, la magia. Gianni? Cosa c'è? Dimmi. Ma sei tu? No, chi vuoi che sia? Babbo Natale. No, sono la renna, sono la renna di Babbo Natale. Mi chiamo Rudolf. Ma, ma, ma perché ti sei vestito così? Mi chiamo Rudolf. Dal naso rosso. Eh. Il naso in realtà è qui. Eh sì, lo so, è dal naso rosso, ecco qua. Sei un disastro, ma perché ti sei vestito così? Giada, è normale che mi sono vestito così Perché quando arriva la sfida con i collezionabili Io mi devo travestire da qualcosa per batterti E questa volta ho scelto la renna Sì, ma è sempre così Dopo, dopo vince non vale Allora, ferma, fammi vedere mm. Cosa stai cercando? Aspetta Annusando? Dai, Gianni! Eccola, questa Naso, qua Ecco, questa è tua. E mentre questa... Immagino che questa sia quella perdente, vero? Quella è quella perdente Giada, ovvio, devi sì, perdere. Ma no, ma no, e questa è la detto, mia vincente. Ma è Natale, non voglio riparla. Hai ragione Giada, hai ragione, facciamo così. Dai, facciamo così. Fai una magia verso di me? Una magia? Sì, palla! Oh. Ma Gianni, perché ti sei ritrasformato? Perché Giada, siamo, siamo sotto Natale e sono buono anch'io, eh, sono buono anch'io. La Quella perdente la prendo io. Ma Va davvero? Bene. Spero che questa volta vinci tu. Oh. Allora io prendo questa. Mm, sì, quella è quella giusta. Vediamo un po'. Questa cosa mi tocca fare per Natale, eh? Beh, a Natale siete tutti un pochino più buoni. Sì! Piace. Io ho trovato... Ultra Koga Io ultra Idros Ok, sulla card ho il numero 6 Sulla card anche ho il numero 6 Adesso vediamo, sotto Ehi. al piede uh, Io ho il numero 1 Io ho il numero 2 Quindi ho vinto! Hai vinto, Giada, hai vinto Ho vinto, finalmente! Oh, finalmente facciamo un applauso a tutti da casa Sto facendo lo sento! Perché ha vinto Giada? Finalmente! Finalmente, finalmente ci voleva eh, finire sì, questo dai, 2019. Però, Giada, inizieremo il 2020 che ti schiaccerò comunque. No, un non insetto. ricominciare, dai! Fammi un, godere la vittoria per una volta. un insetto. Mm -hmm. Allora, facciamo una cosa: dato che tu sei stato molto buono con me oggi, mm -hmm. io un regalino per te. Sei qui Ah, curiosa? Allora, è proprio vero che al Gormiticcio le sorprese non finiscono mai. Sì, vai! Giada, cioè, ti piace il cappellino che ti ho regalato? Sì, sì, Giada, è bellissimo eh, il poi, cappellino. È bellissimo perché è grande, rosso, è proprio natalizio. Giada, è davvero bello il tuo cappello. Non ti piace? Ecco, lo so, non no, ti piace. No, no, no, Giada, mi piace, è bellissimo. Solo che potevi prenderli un po' più piccoli. Ma no, ma sono belli per quello. Dai che sto scherzando e ti prendo in giro. Mm. È bellissimo, mi piace un sacco perché poi è bello grande. Però ora, Giada, è arrivato il momento del... Disegno gormitico! Però... Prima di farvi vedere tutti quelli che ci sono arrivati, questa volta vi chiediamo di disegnare NUCLEOR! Dovete fare una foto al vostro disegno e mandarla a gormitishow.gormiti.com, noi la pubblichiamo e la metteremo nella nostra lavagna! Esatto, guardate quanto è grande, perché ci devono stare tutti! Allora Giada, io leggo, ah, ci sono arrivato un sacco di dediche, le leggo e tu appendi i okay, disegni! Ok, vai, iniziamo col primo! Allora, Carlo Sealdo da Urbania. Ci, ci scrive intanto eh, ciao Johnny e Giada um, ah, penso sia una mamma perché parla per loro Carlo e Aldo questa domenica mi hanno chiesto di disegnare i loro personaggi preferiti della nuova serie dei Gormiti, io ho cercato di fare del mio meglio eh, considerato che sono sempre stato un pessimo disegnatore ma <ride> no, non sono belli! Invece, Carlo e Aldo sono comunque rimasti soddisfatti e hanno provveduto a colorarli al meglio dimenticavo, Carlos ha 6 anni, ha fatto le scritte in autonomia, Aldo di 4 ha scritto il suo nome e il resto ho provveduto io, Aldo ha chiesto domenica dove abitate abitiamo qui in zona milano sì, credo intenda Ah, credo in tenda dove girate le puntate perché vuole venire a trovarvi ed è attratto soprattutto da tutte le bustine dei gormiti ha provato anche ad entrare dentro la tv per fortuna l'ho sì. fermato in tempo <ride> grande Fantastico. non entrare nella tv non entrare TV perché sennò sbatti la testa e ti fa male eh? no no no um, sì noi giriamo nelle, nelle zone di milano sì, Carlos vi segue eh, con grande attenzione e sarebbe contentissimo se pubblicate i nostri disegni. Un grande abbraccio, eh, scusami, un grande bacio Carlos e Aldo da Urbania. Ed eccoli qui. Guardali qua, i tuoi fantastici disegni, grazie. Poi Prossimo Gerardo Gerardo che bello Allora eh, Gerardo ci regala Lord Carrion ehm, A quattro anni e mezzo oh, eh, che, Wow amore. Che carino Grazie Poi Achille Nicolai Ci ha mandato un bel po' di oh, disegni Oh guarda eh. qui quanti ce ne sono Esatto C'è scritto Invio le foto di mio figlio Allora io ho a carli intanto eh. Achille Nicolai Appassionato di Gormiti Cordiali saluti Allora però Diciamo cosa ehm, Cosa c'è Allora abbiamo Oki Ok con i suoi poteri poi, abbiamo... Eh Giada è un pochino... Eh che... ne ho tanti, ne hai fatti così tanti che non riesco a tenerli tutti! Sì, ma leggi però, io non è che ci vedo fino alla, va bene che ho la vista Mecca però... Ah pensavo che ce l'avessi scritto! Eh no quindi. Giada, no! Allora Achille, 7 anni, Nicolai, il mio elemento preferito è il vento e i miei personaggi preferiti sono Aaron e Tifon. Tifon. Orion e... Tutto... Tutto. Ah, ho fatto tutto, ah, da, ho solo. Fatto tutto da solo, Tut che tutto da solo, grazie, continuiamo con i disegni. Continuiamo. Poi qua chi ci... Ah, Lord, Lord Electrion. Electrion. Qui ci ha fatto delle scenette. Sì, che poi le, le, le guarderemo bene bene appena finiamo la, la, la registrazione, le guardiamo bene. Qui c'è un altro fumetto. Sì. Wow, veramente tanti, grande... grande chi sa quanto tempo è impiegato. Eh, si vede che è proprio appassionato dei gormiti. Poi? Poi abbiamo un'altra scenetta, ok. Ho fatto tutto da solo. E lui, lui lo sottolinea, eh, perché vabbè, è giusto? Eh va, beh, eh. certo, è giusto, se ha fatto tutto da solo, ha fatto tutto da solo. Ecco qua l'ultima. Brava Giada, continuo. Riccardo, intanto grazie, grazie Achille, grazie mille. Grazie. Riccardo da Milano ci scrive: Ciao Gianni e ciao Giada, sono Riccardo, vivo a Milano e ho 4 anni. Ha fatto la torre degli Elementi. L Invio il disegno della Torre degli Elementi, spero vi piaccia, ed È bellissima, è super, wow, tutta a pennarello. Poi Raffaele De Marco non ci manda un disegno, cioè ci manda un disegno e una foto, la fotografia, cosa, cosa abbiamo la fotografia? Questa è la foto, questa è la mia collezione gormitica di Raffaele De Marco, wow. di 7 anni da Biella, ciao Gianni e Giada guardate quanti, adesso la attacchiamo cioè, è una dedica eh, ciao Gianni e Giada vi mando la foto della collezione di mio figlio Raffaele ci tiene molto con la speranza che la fate vedere insieme al suo disegno che è ed questo ed eccolo qui il disegno, siete i suoi meti insieme ai favolosi gormiti non perde una puntata, grazie, grazie. io Giada quando, quando sento tutte queste cose mi emoziono un sacco, sono così carini e c'è scritto anche una letterina, dai leggiamola cari Gianni e Giada sono Raffaele De Marco ho 7 anni e vi seguo sempre siete forti e simpatici, grazie. per favore potete mandare in onda il mio disegno che ci tengo tanto grazie un saluto gormitico da Raffaele ed Raffaele, eccolo qui eccolo qui Grazie, sulla nostra lavagna. Grazie Giada. Io non lo so, ogni volta mi, mi voglio soffermare <ride> su questa cosa quanto è um, coccoloso, si può dire coccoloso? Sì, coccoloso è un bel eh, termine. Vedere i genitori che aiutano i propri bambini a disegnare e a mandarcelo fuori. È una delle cose più belle secondo grazie. me, anche perché così passano del tempo assieme. Grazie, grazie, grazie davvero, mi riempie il cuore di gioia. Poi eh, proseguiamo perché sennò io Prossimo. parto. <ride> zephyr, abbiamo Zephyr. Zephyr, guarda che bei colori. Da Luigi. Buonasera Gianni e Giada, invio il mio disegno di Zephyr. Eccolo qua. Grazie, super. Giada, abbiamo Titano. Qui abbiamo eh, un bel che, Titano eh, con un bel cuore. Non è che te lo sei proprio dimenticato, eh? Mm, questo ce lo regala no. Tyler Fraccaro. Ciao Giada e Giada, sono Tyler, vi seguo da un anno e i gormiti sono la mia passione. Esatto, ci segui dall'inizio. Insieme con il mio papà mm -hmm. ho fatto questo disegno di Lorda Titano. Spero vi piaccia. Vi ciao, ciao. È bellissimo. Ciao. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Poi non abbiamo più dediche, ma abbiamo altri due disegni. Abbiamo questo disegno di Paolo. Sì, che ci ha regalato Aaron, con Zephyr, mi pare, sì. Sì, e lo mettiamo qui. Ah, bello È questo. È Gianni e Giada, siete fantastici, mi chiamo Angelo, vorrei sapere se potrei essere invitato nel vostro studio Gormitico. Grazie. Vediamo, dai, il prossimo anno magari riusciamo a farvi vedere qualcuno. Vediamo devono seguirci per scoprirlo. Eh sì, perché le <ride> grumetiche per delle soppese non finiscono mai, noi lo diciamo sempre. Grazie per il tuo super disegno. Attacchiamo l'ultimo disegno e lo mettiamo qui. Esatto. Ragazzi, bimbi, amici, mandateci disegni, davvero noi noi piace E noi siamo sacco. super contenti di vedere tutti quanti i vostri disegni. Eh sì, perché poi loro lo sanno che io sono appassionato di disegno, quindi qualcuno io lo sbircio e lo ricopio a casa. Eh, <ride> sì. Giada, eh, prima di passare che tu fai la magia per passare da... da... Eh, sì, perché adesso abbiamo sì, tante cose dobbiamo... da, da fare. Posso farla io, la magia? Siamo sicuri? Giada, l'ho fatta anche prima, ha funzionato. Eh, sì, ma non funziona sempre, io sono un po' preoccupata. Non è vero, non è vero, funziona, guarda, eh. Va bene, ok. Guarda, aspetta, eh. Non mi guardare che mi agiti. Eh, vabbè, dai, guarda, guarda, guarda. Sia. guarda. Non mi guardare che mi agiti. Mm, ok, ha chiuso gli occhi, allora. Dimmi quando hai fatto. Ok. Fatto? Aspetta. Così tanto impieghi. Aspetta, aspetta. Guarda, fatta eh. gianni, ti si vede. Sei alto due metri, sei dietro la lavagna. Ah, mi sa che è meglio che facci la magia, no? <ride> mi sa di sì. Ragazzi, ora è arrivato il momento dei saluti E di rispondere alle vostre domande Iniziamo salutando Davide e la sorellina Arianna Davide Amato Cristian Napoletano Lorenzo E Antonio Crasso Ciao. Ciao. Ciao E salutiamo anche Matilde Maggioglio e Massimo Fiorio eh sì, eh sì, perché loro ci hanno mandato delle storie ultra gormitiche Sì, ma noi non ci siamo dimenticati Le no. metteremo in scena piano piano Perché es ce ne arrivano esatto. davvero tante Quindi continuate a mandarci le storie Mi raccomando Ora rispondiamo alle domande Vediamo un pochino 99? Ci chiede, ciao mi farebbe piacere essere invitato nel vostro studio. Eh mm -hmm. Giada ti adoro e Johnny mi fai sempre ridere. Okay. Che cibo amate? Vi piacciono più i mango o i fumetti? Giada sei super manga, e Johnny. manga, non il mango. Manga! Ah ok, è eh, okay. eh, no, rimasto dal al cibo. E poi ci scrive, Giada sei super e Johnny un goloso come me. Giada, aspetta, allora. aspetta. Giada sei super e Johnny un goloso come me. Eh. Allora, iniziamo rispondendo alla prima domanda. Allora, per l'invito in studio... Dobbiamo capire un attimo, vediamo con, con l'anno nuovo, dai. Perché sì, magari con l'anno nuovo ci sono delle novità. Esatto, perché al Gormiti Show le sorprese non finiscono mai. Giusto. <ride> Poi la prossima domanda è: Che cibamate? Eh, che cibamate? Mm. Allora, inizio io. Mm -hmm. Che tu ci devi pensare, mi sa. Io la pizza e la carbonara. Io impazzisco. Allora, allora. Invece? Io eh, la pizza, la pizza Johnny, eh, sai com'è? Eh, sì. Con eh, le patatine e i gamberetti. Allora, poi mi piace un sacco anche eh, la lasagna. Poi mi piace un sacco anche eh, la, la matriciana, ehm, la carbonara. Sì, ok, e, e... abbiamo capito che ti piace mangiare tutto quanto, eh? Andiamo avanti. Sì. No. Allora, eh, mi piacciono i più mango e i fumetti. Ah, è una domanda. Sì, allora, Come ci ha fatto a me, nessuno questo? Io, da, da piccolino, um, ho sempre letto tantissimi fumetti. Tanti, tanti. Eh, anch'io, i fumetti. Però i manga mi piace più, i cartoni animati, ecco, di, di manga. Se mi Anch'io. Siamo sulla stessa linea sì. d'onda. E poi, poi sì, già la si supera e già golosa, anch'io sono un pochino golosa di dolci. Eh, di dolci? Io di dolci. Ah, giusto, facciamo una cosa. Ma voi invece. Cosa vi piace di più, il salato o il dolce? O il dolce. Votate, scrivetelo nei commenti Vai. e così la prossima volta lo vedremo. E poi c'è Lorenzo Sallese sì. che ci chiede Gianni Giada, volevo dirvi che siete fantastici e siete nella lista dei miei youtuber preferiti. Grazie! Grazie. Ma volevo chiedervi, avete altre passioni oltre ai gormiti? Allora posso rispondere? Vai voi. Inizia... Uh, allora sì, il teatro mi piace un sacco, il cinema, mi piace un sacco guardare film, mi piace tanto disegnare, Um, tantissime cose, non posso fare un'altra <ride> vista. Troppe, troppe cose. Um, invece a me piace molto la danza, il teatro, uh, cinema. il cinema, anche a me, infatti andiamo anche al cinema insieme, uh, leggere. Va bene, insomma. Ci Tut piace, tutto l'arte, diciamo. Tutto, <ride> piace tutto. Bene. bene. Ah, ah, ah Giada, siamo arrivati alla fine, eh sì, ma è proprio... finita anche questa super puntata di ma, Natale. Ma è proprio finito, proprio l'anno! Eh sì, ci vediamo nel 2020. Ci vediamo nel 2020, Con vero. Con altre super novità. Giusto, quindi, allora, prima di tutto... Allora, dovete continuare a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il nostro canale YouTube. Mi raccomando, condividete il video, mettete, mettete il tantissimi vi like, un sacco di commenti qui sotto perché noi vi rispondiamo e soprattutto... Sempre vi dovete iscrivere ma perché si devono iscrivere? perché così quando esce un Qualco... video lo sapete subito esatto quindi mi raccomando iscrivetevi eh, eh, Giada facciamo anche gli auguri di buon Natale buon capodanno e, e, e buon tutto <ride> e buon tutto sì ciao Giulia ci no vediamo. aspetta cosa c'è? Eh, aspetta eh, Stavamo salutando no lo so eh, devo dirti una cosa che cosa? E insomma leva il tablet e leva le cosine Mi devo cosine. preoccupare perché mi fai, fai degli scherzetti No, vita. non faccio nessuno scherzo Insomma uh, non è Natale senza un regalino per te Mi hai preso un regalo? Sì Sì? Ma davvero? Eh sì, sì, eh, lo sai che sono buono io, io sono un po' pasticcione, sono un maldestro, ti Potrebbe. faccio tanti dispetti Tanti Ma sono anche tanto buono e, e, e quindi chiudi gli occhi. E allora chiudi gli occhi e sbirci. Che cos'è? Apri, oh, la mystery box, sì, grazie. Eh sì, perché questa. Niente, niente perché questa, sì, questa, questa è, una, è una super novità gore, Sei talmente emozionata che anche il cappello si è emozionato. Sì. E. Anche che questa è una, è una super novità gormitica e ci tenevo a regalare. grazie ma ma niente ma, non ti preoccupare è, è bello così sai che io mi sono dimenticata di farti il regalo cioè non ho avuto il tempo c'era la puntata di natale l'albero da fare fa e niente. poi mi sono addormentata qui in studio col pisolone Giada fa niente non importa non fa niente se non mi hai fatto il regalo Eh vabbè da essere per il prossimo anno no Tanto manca poco. nel ma prossimo anno, è, è tra un anno. non <ride> so. Vabbè, senti, fa niente, basta che mi, mi regali anche un ovetto dei gormiti e sono contento. Va bene? Mm, sì. Un ovetto e un abbraccio. Va bene. Iniziamo dall'abbraccio perché l'ovetto non ce l'hai. <ride> no, ma Gianni, devo dirti una cosa. In realtà stavo scherzando. Te l'ho preso anch'io. Sì, ce l'ho anch'io, la mystery box. Che dici di aprirla insieme? Vai subito. <ride> allora. Ah Aspetta, la mia è la, è la 3 della 12. La mia è la 12 della 12? Vai. Perché dobbiamo ricordare che cos'è? Perché magari non siamo ah, ricordi nostri giusto, amici. Giusto, giusto, giusto. Praticamente ogni mystery box ha un numerino. Esatto. E ogni numero ha qualcosa di diverso dentro. Esatto, quindi ci sono 12 versioni diverse. In questo caso io ho la terza e io ho la 12. Vai, scartiamo già, che non sto più nella vai, pelle. Vai, apriamo, apriamo. Wow. Io lo sapevo che mi fatto regalo. Lo sapevo, io volevo fare uno scherzo. No, intanto apriamo. Apriamo.